Ciao, vuoi fare un giro? Ti porto via con me Montiamo su una moto, anche se non so guidare Ma quello poi ci penserò yeah. Dimmi, dimmi dove devo andare? Ho voglia di pasta e frutti per le scale scendo fino laggiù, ma almeno poi ti vedo e mi ritiro un po' su, e fine novembre vicino al Natale. con me Montiamo su una moto anche se non so guidare a quello poi ci penserò Ciao voi c'è un freddo polare, niente no, berretto, continua a remare A una barca, tu lasciala andare, ciao, poi l'orizzonte, vedo ciao, che Vedo che non sento, vento sul mio mento, ciao, neve sulle orecchie, caldo il sentimento ciao, no, non me ne pento, voglio andare lento, limite di cento, fatto, centro Ciao fare?